salve questo è il primo di una serie di video sulla logica matematica perché questi video perché eh, ho visto in giro non solo su youtube ma in giro parlando con le persone che eh, spesso si usa il termine logica matematica o logica in generale in modo abbastanza improprio si confondono. Eh, certezze materiali con teorie scientifiche, teorie scientifiche con verità e quindi magari eh, per chi fosse interessato a sapere che cosa eh, dice la logica ho preparato queste piccole essenziali lezioni di logica matematica Iniziamo dalla prima parte della logica matematica che è la logica proposizionale la logica proposizionale, appunto una piccola branca della logica matematica, è tratta esclusivamente eh, le connessioni eh, logiche tra appunto le proposizioni, ovvero un'intera frase senza eh, indagare eh, su quello che significa la frase, noi guardiamo soltanto il suo valore di verità o di falsità. Quindi, Iniziamo innanzitutto a dire qual è l'ambito eh, della logica proposizionale e in generale della logica. La logica, come qualsiasi scienza matematica, si occupa eh, esclusivamente di formalismi. Ovvero la logica matematica è un, esclusivamente un gioco di eh, forma, un gioco di riscrittura. In pratica io definisco mh, come eh, proposizione, nella logica proposizionale, esclusivamente una, le indico con una lettera. Quindi una proposizione la posso indicare con P, la posso indicare con Q, con R, con S e così via. Una lettera minuscola indica eh, una proposizione intera che cosa rientra nella logica proposizionale? rientrano quelle che si chiamano formule ben formate ovvero tutte le formule che possono essere scritte partendo dalle proposizioni e aggiungendo dei connettori, che sono questi data una, una formula ben formata innanzitutto è una proposizione singola una singola proposizione è una formula ben formata Poi. Se A, B, C, eccetera sono formule ben formate, allora non A è una formula ben formata. A con questo segno B che si legge AND e è una connessione E è una formula ben formata, quindi A e B è ben formata, poi A con questa specie di V, B, che si legge OR, oppure è una formula ben formata, A con questa freccia, B, che si legge implica, è una formula ben formata, e A, doppia implicazione, B, è una formula ben formata io parlo di segnetti perché poi questa è logica proposizionale è esclusivamente un gioco simbolico che dopo riempiremo con quelle che noi definiamo verità eccetera eccetera quindi ripetiamo che cos'è eh, l'ambito, qual è l'ambito della logica proposizionale? È esclusivamente la singola proposizione e poi la negazione di una formula, l'end eh, di una formula, l'or appunto tra due formule scusate, l'implicazione da una formula all'altra e la doppia implicazione tra due formule. Esclusivamente questo e nient'altro, assolutamente nient'altro. Per esempio Per esempio, uh, se io scrivo NOT AND P, NOT AND P non è una formula ben formata, perché non si può derivare assolutamente da nessuna combinazione eh, di queste formule, mentre per esempio una formula ben formata può essere questa, NOT P è Q implica S questa è una formula ben formata perché NOT P se P è, è una formula ben formata quindi una singola proposizione NOT P è ben formata quindi questa è ben formata Q è una proposizione singola quindi è ben formata questa è, una, è un end tra due, da, tra due proposizioni ben formate questa quindi è ben formata, questa è ben formata perché è una singola proposizione, quindi questa, applicando questa regola, otteniamo questa formula ben formata. Tutto qui. È esclusivamente un gioco sintattico. Per comodità, riscriviamo qui, accanto, quali sono i segni delle formule ben formate nella logica proposizionale abbiamo detto P, Q, eccetera poi il NOT il segno AND il segno OR il segno implica e il segno doppia implicazione questa su una singola uh, proposizione e questi sono connettori tra due proposizioni due, o due formule ben formate in generale ora vediamo a cosa serve a cosa serve poter produrre una serie di formule ben formate? serve eh, per applicare quelle che si chiamano le tabelle di verità ovvero poniamo il caso che un nostro amico viene da noi un giorno e ci dice uh, io ho preso la patente quindi so guidare so guidare lo intendiamo come so guidare la macchina in città conosco la maggior parte dei segnali eccetera un altro amico viene da noi e ci dice io so guidare quindi ho preso la patente noi diciamo queste due frasi sono tra di loro equivalenti possiamo formalizzarlo e scoprirlo con la logica proposizionale. P è uguale ho preso la patente. Q significa so guidare. Quindi il primo amico ci dice P implica Q. Il secondo amico ci dice Q implica Implica P, cioè io so guidare, quindi ho preso la patente. Vediamo se queste due eh, frasi, queste due formule ben formate, formate da due proposizioni eh, accoppiate con un implica, sono equivalenti.